Nel video di oggi mi soffermo sul tema della pigrizia, su questo aggettivo con cui a volte definiamo gli altri, su cui a volte, con cui a volte definiamo noi stessi, con questa etichetta che utilizziamo in maniera eh, tanto facile tanto rapida nel giudicare il comportamento di qualcuno, senza poi a volte però eh, trarne un'utilità. A volte finiamo per utilizzare certi termini senza soffermarci sul quanto ci aiutano, o quanto ci ostacolano nell'affrontare le cose. E quello della pigrizia è una di queste tipiche parole che utilizziamo tanto e che poi alla fine eh, non si capisce bene a che cosa poi ci possano servire come termini. Considerando che la pigrizia di per sé è un aggettivo effettivamente che noi utilizziamo per descrivere le persone che si comportano in una maniera che noi riteniamo essere eh, troppo lenta, eh, troppo affinalistica, eh, troppo dispersiva, inefficace. È un aggettivo che a volte utilizziamo sugli altri quando ci sembra che stiano perdendo tempo ed è altrettanto un'etichetta che usiamo con noi stessi quando non ci capiamo come abbiamo fatto a perdere delle giornate, delle ore, dei momenti che invece avremmo potuto spendere in maniera molto più efficace, facendo un sacco di cose, e alla fine ci, siamo, ci diciamo, cavoli, ma come e quanto sono stato pigro nel, eh, nell'approcciarmi a questo pomeriggio, a questa mattinata, a questo periodo della mia vita, dove alla fine non ho combinato niente. E quando succede questa cosa, stiamo esprimendo un giudizio importante, su un comportamento che ci sembra privo di senso. Quando invece se una cosa succede, tendenzialmente un senso da qualche parte ce l'ha. Infatti è interessante come il termine pigro, la pigrizia, è un termine che può essere anche eh, per estensione utilizzato nei confronti degli animali e quando viene utilizzato nei confronti degli animali è più facile che a volte eh, ci si renda conto del come lo si sta, lo si sta utilizzando in modo improprio. Cioè, per esempio, a volte può capitare che vedendo il proprio gatto che dorme 18 ore al giorno ci si dica: ah, quanto sono pigri i gatti? Eh, vedendo la tartaruga che cammina con tutta la sua lentezza, dire: ma quanto sono pigre le tartarughe che non si danno una svegliata, non si danno una smossa. O magari facendo un altro esempio, l'orso che poi passa mesi in letargo e dorme e basta per mesi interi, può capitare di pensare che anche quello sia pigro, no? Che bella vita che fanno gli orsi che dormono per un sacco di tempo. Ma l'orso di per sé, stavo su questo esempio qua per esempio, l'orso non è che... Quando dorme effettivamente eh, non mette in atto nessuna strategia, non sta facendo niente. Di per sé il letargo dell'orso è una strategia che si è sviluppata per adattarsi agli ambienti, eh, ai, ai climi rigidi dell'inverno ed è una strategia che nei secoli, nei millenni, si è creata e adattata per permettere a ah, un essere così grosso e così pesante di riuscire a sopravvivere per mesi senza quasi mangiare. E questa cosa è un aspetto evolutivo incredibile, su cui andare a giudicare un orso come pigro sarebbe un errore, perché staremmo dicendo, eh, non fa niente, un fa altro che dormire, e invece lui sta facendo una cosa che evolutivamente fa sì che la sua specie vada avanti e sopravviva dalle situazioni dove noi moriremo dopo una settimana. E questo non comprendere il senso della strategia che c'è dietro quello, ci porta all'errore di, di poter pensare, è pigro. Quando invece se fa quella cosa forse ha un suo significato, ha un suo senso. Noi non possiamo purtroppo comunicare con gli animali, questa cosa ancora non la possiamo fare, ma io credo che non esista orso al mondo che se ne avesse le capacità si giudicherebbe pigro per il suo comportamento. La sua strategia ha un senso e che lui ne sia consapevole oppure no, quella strategia quindi porta a un risultato. Quello che invece succede è che noi siamo di un ceppo diverso, noi siamo sempre dei mammiferi ma siamo dentro il club dei primati, che è una categoria, è, una, è un ceppo dell'evoluzione in cui noi abbiamo tutta una capacità di farci delle domande su noi stessi, sulla nostra, eh, pensare a, sul, pensiero sul pensiero sul pensiero, sul pensare a chi siamo, a cosa siamo, a etichettarci e tutta questa consapevolezza porta poi a delle conseguenze, al fatto che invece noi a volte non abbiamo assolutamente chiaro da un lato il perché stiamo facendo le cose in un certo modo e in maniera scollata da quello che stiamo facendo ci giudichiamo, abbiamo delle opinioni su noi stessi che non tengono conto del motivo per cui stiamo facendo quella cosa nel nostro periodo della nostra vita. E quindi finisce che noi, diversamente da per esempio gli animali, a volte finiamo per etichettarci in un modo che è persino ingiusto per noi stessi e considerando che noi avremo tutti gli strumenti invece per capire che cosa sta succedendo. Cioè può capitare a volte, per non farla troppo complicata, che noi a volte pensiamo di essere pigri, quando in realtà non stiamo effettivamente sprecando tempo in modo assoluto, ma stiamo esprimendo semplicemente qualcosa che non capiamo. Stiamo esprimendo qualcosa che succede dentro la nostra testa, che succede nel nostro modo di approcciare la vita o a quella situazione, a quel momento della giornata e mentre succede questo non stiamo avendo gli strumenti per capire il senso di quello che stiamo facendo e quindi poi, col senno di poi o con il confronto con qualcun altro, andiamo a considerare un bilancio del come abbiamo affrontato quel periodo della nostra vita e ci diciamo quanto ho buttato via il mio tempo. Con il senno di poi, quanto potevo fare di più, quanto ho sprecato l'energia o le risorse che avevo, quanto non ho combinato qualcosa. E questo, questo modo di giudicarci, per quanto sia magari discutibile quando qualcun altro lo fa, eh, verso di noi, verso nel dirci eh, che avremmo dovuto comportarci diversamente, questa cosa in realtà è ancora più grave quando siamo noi stessi a considerarci pigri, perché ancora di più mette in luce quanto noi stessi si sia scollegati dal nostro stesso cervello, da quello che succede dentro la nostra stessa testa. Perché la persona che si comporta in un modo generalmente ascrivibile al termine pigro, una persona che si sta comportando in modo pigro, spesso e volentieri sta esprimendo qualcosa di profondamente emotivo, che non riesce a capire, non sta riuscendo a capire quel modo in cui le emozioni in quel momento risuonano nella sua testa spingendolo a una competizione tra priorità e tra obiettivi che poi porta alla fine eventualmente a non spendere il tempo eh, comportandosi nel modo più costruttivo e più opportuno, ma di per sé quindi non è che non sta facendo niente, non è che è preda di qualcos'altro, è un tempo... Eh, questa, questa cosa della pigrizia, della, della ciglia, del non fare, eh, un tempo in maniera anche un po' magari eh, eh, un po' mistica veniva etichettata come essere preda del demone del mezzogiorno. Cioè in passato effettivamente capitava che eh, le persone credessero che verso una certa ora della giornata a volte effettivamente capitasse che eh, calasse dall'alto, dal basso, secondo il dove vogliamo farlo arrivare, un demone che effettivamente ci travolgesse con la pigrizia, con la ciglia, rendendoci quindi eh, eh, incapace di trovare le risorse e la volontà per fare qualcosa. C'era questa immagine molto fig figurata che effettivamente descriveva un qualcosa di medievale ma ci sta, assolutamente è coerente con quelle che erano le eh, capacità, le competenze emotive di una certa parte della popolazione dell'epoca. Però noi adesso siamo nel 2021, cioè siamo andati un po' avanti in teoria con eh, quelle che sono le risorse che possiamo avere nel mettere a fuoco quello che sta nella nostra testa e potrebbe anche essere arrivato il momento di iniziare a considerare che quando... Ci sentiamo privi di energie, privi di forze, non è questione del fatto che non abbiamo dormito abbastanza, ma è qualcos'altro, c'è qualcosa che emotivamente fa sì che il nostro corpo sia spento e non, non risponda, la nostra testa sia distratta, non sappiamo bene eh, dove sbattere la testa, finiamo per continuare ad avere dei pensieri che ci portano a chissà dove e poi alla fine sono passate le ore e non ci siamo resi conto di cosa è successo. È arrivato il momento nel 2021 di iniziare ad accoggerci per come funziona la noia la noia, che è un evento emotivo naturale, comunissimo, che succede a tutti ed è un parentestrato della tristezza. È un momento in cui, ragionevolmente, in maniera estremamente logica e sensata, il pensiero in quel momento non è che è, pre è preda di qualcos'altro, non è che si è allontanato da noi, è semplicemente che stiamo... Focalizzando le nostre attenzioni su una pro, progettualità, su degli obiettivi, su una costruzione mentale che in quel momento non è focalizzata a quello che ci circonda, alla realtà, a quello che abbiamo intorno. Ma è focalizzato a qualcosa di lontano, di non presente, di assente, qualcosa che manca nella nostra vita, qualcosa che vorremmo, ma che non abbiamo, qualcosa che forse non è neanche realistico, non lo so. Ma qualcosa che in quel momento non è tangibile, non è alla nostra portata e fare quel pensiero senza rendersene conto senza rendersi conto delle emozioni che innesca senza rendersi conto delle conseguenze che quelle emozioni hanno su di noi sul nostro modo di pensare fa sì che alla fine ci si senta un po' in balia di questa sensazione diffusa di, di noia, di confusione, di acidia di apatia, di non voglia che finisca per diventare un... facciamo almeno qualcosina di piacevole, facciamo qualcosa che mi distracca, facciamo qualcosa che mi faccia passare il tempo facciamo qualcosa che ci sta può essere magari piacevole può essere anche soltanto di eh, mancata, eh, mancata sensazione di eh, soltanto di, di assenza ma qualcosa che poi nel lungo periodo tendenzialmente è contrario a quelle che può essere invece una progettualità costruttiva in cui acquisire informazione acquisire competenze eh, acquisire eh, prestanza fisica acquisire qualcosa che invece possa farci sentire di aver accumulato almeno un po' qualcosina, un po' come le formichine, per il nostro futuro, cercando di avere qualcosa da cui poi poter guardare in prospettiva un po' più da, da un po' più in alto il nostro futuro e la nostra prospettiva di vita. Quando noi siamo, ci sentiamo vittime della pigrizia, spesso e volentieri capita che poi finiamo per non capire quindi quello che sta succedendo, non capire quali sono le cose che abbiamo in testa, non capire quanto sia poco costruttivo eventualmente, quello che abbiamo in testa e invece che andare a ragionare sui nostri pensieri, su quello che vogliamo, sui nostri obiettivi, su quelle che sono le nostre ambizioni, sul modo in cui possiamo cercare di costruire una progettualità efficace nella nostra vita, a volte invece finisce che ci dichiariamo guerra. Può succedere che ci dichiarino guerra eh, i parenti, gli amici, i partner che ci vedono pigri e ci dicono alzati da quel divano, ma come può essere che spesso e volentieri noi ci dichiar dichiariamo guerra a noi stessi a quel brutto vizio che abbiamo di non far niente e finiamo per attaccarci, darci addosso, essere ostili con noi stessi, forzarci a fare le cose anche se non abbiamo voglia, anche se poi ogni volta che smettiamo di essere così aggressivi con noi stessi finiamo per fermarci ogni volta. Quando succede questo non è del tutto sbagliato darsi un po' un leva e cercare di fare qualcosa di più del minimo, quello ci sta però quello che è sbagliato è cercare di forzare un meccanismo concentrandosi troppo sul che cosa faccio e non concentrandosi abbastanza sul quali sono le cose che mi piacciono come mai io voglio o non voglio fare questa cosa che senso ha all'interno della mia pianificazione cosa mi succede in quei momenti in cui mi blocco e la tristezza e la noia mi travolgono lasciandomi privo di forze su quel divano spiaggiato andando alla deriva quando non ci rendiamo conto dell'ostacolo, a volte finiamo per forzarci con violenza senza invece togliere l'ostacolo che abbiamo davanti, perché se riuscissimo invece a mettere a fuoco meglio quale sia, qual è il problema, riuscissimo a capirlo, a ragionarci su e quindi a gestirlo diversamente, poi un certo grado di spinta, un certo grado di impegno per fare le cose ci vorrà comunque, comunque le cose, i risultati non è che ci saltano addosso, Però, è diverso l'impegno che dedichiamo a fare una camminata in pianura o in lieve salita dall'impegno di cui abbiamo bisogno per fare un'arrampicata o un percorso ad ostacoli dove ogni due secondi ci si para davanti qualcosa da schivare. Prima di tutto ci si fa spazio, ci si fa un percorso chiaro, un percorso efficace ed è un percorso che tenga conto di quello che succede dentro la nostra testa che è sempre la cabina di regia di quello che succede fuori e cerchiamo di costruire quindi una consapevolezza di noi stessi che ci permetta di non giudicarci come pigri, ma di giudicarci, di considerarci eventualmente, ma io considerare che non giudicare, che è un termine che tendenzialmente è quasi mai, è quasi mai positivo, è quasi mai eh, piacevole per noi stessi, tentando però quindi di invece fare delle, una considerazione di noi stessi che sia una considerazione per quanto possibile globale della persona, che faccia quindi che sì, che noi possiamo costruire una pianificazione che sia in accordo con i nostri gusti, così che noi si possa camminare con noi stessi verso un obiettivo che desideriamo, piuttosto che non cercare di spingere qualcuno che non ne ha voglia. Che è un qualcosa che quando lo facciamo lascia per strada un sacco di ferite, un sacco di eh, conseguenze emotive che a volte fanno sì che magari eh, diventiamo i migliori professionisti di quell'ambito che, che volevamo raggiungere e che pensavamo di, di eh, dover eh, portare a casa a tutti i costi ma finiamo per arrivarci devastati come persone totalmente distaccati da noi stessi e da quelle che sono le nostre esigenze emotive e finendo per chiederci ma in questo attico che mi sono comprato grazie ai miei trent'anni di fatica che ci sto a fare che mi sento solo è un qualcosa invece che nel momento in cui riusciamo a costruire una pianificazione, un progetto di vita in accordo con noi stessi, quello invece è un qualcosa che possiamo fare comunque puntando all'ambizione, puntando al vertice per quanto possibile, per quanto anche siamo fortunati del nostro progetto di vita, cercando però di costruire una pianificazione che prima di tutto faccia sì che dovunque noi si sia, si sia almeno, quantomeno, sempre in compagnia di se stessi. Sempre in ascolto e in vicinanza di quelli che sono i propri gusti, le proprie esigenze, che quella è una presenza, una compagnia che nel momento in cui impariamo a costruirla in maniera sana non ci abbandonerà mai finché campiamo. E quella è assolutamente un qualcosa da cercare di costruire e da coltivare nel modo per quanto possibile più sereno e piacevole possibile. Spero quindi che con questo video io abbia eh, dato alcune informazioni utili rispetto al tema della pigrizia, ricordando quindi in maniera estremamente sintetica che la pigrizia è poi sempre un giudizio sul comportamento dell'altro, sul comportamento proprio, che spesso e volentieri non tiene mai conto di quello che succede invece dentro la persona e che a maggior ragione quando la persona lo esercita su se stesso quel giudizio, mette in luce quanto quella persona sia scollata da se stessa, dai propri giudizi, dai propri desideri e che quindi serva a lavorare sul contatto con quello che succede dentro la testa per fare in modo che quello che sembra un comportamento pigro possa invece in prospettiva diventare soltanto una piccola pausa che mi prendo con me stesso eh, mentre vado avanti in maniera costruttiva ed efficace con i miei progetti per tutto il tempo che servirà. Io spero che questo breve video quindi abbia dato qualche informazione o qualche spunto su questo argomento che magari possa aiutare qualcuno a capire un po' meglio cosa succede in quelle occasioni in cui si giudica in maniera inopportuna pigro o pigra e possa quindi iniziare invece che criticarsi a quel modo, invece che forzarsi e dannarsi a quella maniera, possa invece iniziare a lavorare su se stessa in maniera costruttiva e... Sicuramente più piacevole e più fruttifera per il proprio futuro. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.